Nelle nostre vite in silenzio Facendo dei nostri sorrisi Boccaglie di ossigeno Ti abbiamo schernito E tu Ti sei insinuato tacito Il silenzio vince su tutto Ma noi, gli ultimi Quelli senza voce come te Riusciremo a sconfiggerti